In questo video vedremo un metodo alternativo per ricavare le due letture sferocilindriche partendo dalle letture bicilindriche. Eh, come sappiamo noi dobbiamo distreggiarci tra il potere massimo e il potere minimo, la sfera è uguale al potere minimo, il valore assoluto, la sfera è uguale al potere massimo, scelgo io qual è il valore della, della, della sfera, no scegli tu il cilindro uguale al potere massimo meno il potere minimo, no. Il cilindro è uguale al potere minimo meno il potere massimo. L'asse è quello del potere massimo. Bene, in mezzo a questa confusione vediamo di trovare un metodo alternativo. Il metodo alternativo consiste che la prima lettura più il cilindro è uguale alla seconda lettura. L'asse è quello della seconda lettura. Fine del cinema. Facciamo un esempio, prima lettura più 1 asse a 10 gradi, seconda lettura più 3 asse 100 gradi, siamo di fronte alla tipica lettura bicilindrica, scelgo come valore della sfera il, la prima lettura, quindi più 1 più il cilindro sarà uguale a più 3, segno sotto il valore del cilindro, quel valore che è l'asse, in questo caso 100. Di conseguenza il cilindro sarà uguale a meno 1 più 3 uguale a più 2, asse a 100. Ricompongo e quindi abbiamo la nostra situazione. Facciamo un altro esempio. meno 2, 25, meno 4, asse 100. Prendo come valore della sfera la prima lettura. Faccio un segno di fianco in modo da ricordarmelo. Di conseguenza il valore della sfera, quindi meno 2,25 più il cilindro, sarà uguale a meno 4. Il cilindro sarà quindi uguale, attenzione, a più 2,25. Cambia il segno perché... Il 2,25 passa dall'altra parte dell'uguale, meno 4, asse 100. Quindi sarà uguale il cilindro a meno 1,75 e riporto l'asse di 100 gradi. Quello che ho scritto adesso sarà il valore del cilindro nel suo valore e asse. Ricompongo la notazione, quindi meno 2,25, meno 1,75, asse a 100. Questa è la mia prima eh, scrittura sferocilindrica. La seconda diventa quindi meno 4 più 1,75, asse a 10 gradi. Si tratta di un astigmatismo eh, miopico composto. Posso identificare quindi eh, la eh, ricetta e la trasposta adesso conoscete due sistemi uno tradizionale e uno che chiamiamo metodo tr59 a voi la scelta per eseguire le operazioni Esiste anche un ulteriore metodo alternativo a questi due. Lo consiglio a chi non ha ancora fatto pace con l'algebra. Si tratta di un metodo grafico. Su un foglio quadretti, a ogni quadretto prende la distanza di 0,25 diottrie e bisogna creare una, una linea, una griglia di questo tipo, dove in particolare si io andrò verso... La mia uh, sinistra avrò segni negativi, dove se vado verso destra avrò segni positivi. Facciamo un primo esempio, più 2S a 10 e più 0 a 100. La mia prima lettura l'ho segnata sotto il valore più 2 e sto andando verso la mia sinistra, verso lo 0. Quindi il cilindro avrà un valore negativo. La sfera sarà il valore della prima lettura. Più 2, meno, perché vado da destra a sinistra, conto i quadretti, faccio la somma e mi esce 2 di otrie. L'asse sarà l'asse della seconda lettura. Più 2, meno 2, asse 100. Facciamo un altro esempio. Se eh, al posto della prima lettura io eh, non prendo il valore 2, ma prendo il valore 0, sarò costretto a spostarmi dalla sinistra verso destra. La mia prima lettura sarà quindi lo 0. Il segno del cilindro sarà positivo. Il valore, quindi quello spazio diottrico tra le due letture, sarà di, zero di, ehm, di due diottrie. Terzo esempio. Più 1 asse sempre a 10 e il meno 3 asse a 100. Scelgo la prima lettura, quindi segno come prima lettura, il valore più 1, che diventerà la mia sfera, e la seconda lettura sarà il meno 3. Dalla prima alla seconda lettura io devo andare da destra a sinistra, quindi il valore del cilindro sarà negativo. Assumo come valore della sfera la mia prima lettura, più 1, meno, e poi vado a contare lo spazio diottrico che esiste tra le due letture. Trovo 4 diottrie, quindi avrò più 1, meno 4, Asse, quello della seconda lettura, quindi 100 gradi. Quarto esempio. Più 0,25, asse a 10, meno 2,75, asse a 100. Come prima lettura scelgo lo 0,25, la seconda lettura è meno 2,75. Vado da destra a sinistra. Quindi il mio valore del cilindro assumerà un valore negativo. Più 0,25 è la mia prima lettura, meno, conto lo spazio, 3 quadretti, e ottengo un 3 diottrie. Questo sarà il valore del cilindro. L'asse sarà l'asse della seconda lettura, in questo caso 100 gradi.